La Regione dice che è stato fatto tutto il possibile, voi dite di no e chiedete una commissione d'inchiesta. Sì, dal nostro punto di vista sia stata una grave sottovalutazione del problema, un intervento che era previsto urgente, con soldi già certi, già stanziati, eh, non è, stato, è stato appena iniziato e mai finito in tre anni. Ci sono delle gravi responsabilità, è inconcepibile che il Presidente Bonacini, nella qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico, oggi non sia qui a riferire sul proprio operato e preferisca, come ormai è chiaro a tutti, eh, andare in giro per la Regione a tagliare nastri e e a fare propaganda. Noi chiediamo una commissione d'inchiesta perché crediamo che per i cittadini alluvionati serva fare sicuramente chiarezza e capire di chi sono le responsabilità, ma poi a breve depositeremo anche un esposto alla magistratura perché crediamo che debba essere, la Procura debba aprire un fascicolo e capire cosa è successo.